Ciao ragazze, sono qui con un nuovo video come vedete sono con gli occhiali Yeeeeh Sì, sono con gli occhiali so che non è, dicono che non è educato lo so, ma è perché volevo farvi vedere come mi stanno i miei nuovi occhiali Ok, sì, questi qua si sì, sporchi, grazie a me Questi tipo mimetizzati Sì, bellissimi Ok, questo è un video sorpresa. Sì, cosa? Cioè non sapevo cosa. Come dare il titolo al video il titolo è. Sorpresa! Ok. Cosa c'è dentro questo coso? Vabbè, sì, se lo chiedo sapete cosa c'è. Sì. C'è blu. blu come vedete. E iniziamo. Wow. Apriamo c'è la prima pagina eh e c'è questa l'album di violetta dell'anno scorso. aspettate quanto vi faccio vedere una pagina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 questa pagina uh, bella, bella, bella mi piaceva la violetta prima una volta ora come sapo lo faccio un cradio. ok, adesso guarderemo in mezz'ora e poi allora lo metto dopo ok, dopo il magazine di violetta è solo uno credo ok, basta cantare sono ed è il number one si sì, ok come no il numero 1 sì. di Violetta dalla serie tv a tu per tu con le tar e vedo c'è sto copo vi mm. faccio vedere questa pagina con Martino Torsal si sì, bello bello bello questo sono riuscito a metterlo bene. bene dopo un altro magazine ma non è di violetta è pop, um, extreme pop star ah comunque questo questo qui il euro 40 e, um, 1 euro ok sì. ok con Special Vip on the Beach, One Direction, Miley, 2 Mega Poster, più posterini, Justin Bieber. Eh, Memma, big time, rouge bo, Georgin e grazie, grazie, grazie, grazie. Vabbè sì, Malik, bello, bello, bello. C'è sì, proprio lui in prima copertina in copertina con come tavolo si chiama. Sì, vabbè, scherzavolo, allora, poi come si chiama Mi piace la Action, sì. Così, ok, ora, non ora alcuni staglieranno dal mio canale anche se siete pochi, perché mi piace la action, ma non me ne frega. E dietro c'è afflo. Vi faccio dare una pagina. Aspetta. Te. Allora. Ehm, intanto volevo dirvi Niente Come state, che fate Commentate Comunque questo Sì, bello, bello Anche questo sto Ok, ora allora lo rimetto posto Se ci riesco si sì. Scusate per le mie facce Che ho? Allora non sono fatta male si dopo un altro un post è sempre magazine di pink pink smile eh, che è costato un solo un solo 1,99 si sì, dove ci sono ci sono incorreggibili eccetera eccetera eccetera bla bla bla ok questo è il numero 14 100, eh, sì, il numero che costa 1,90 euro vi faccio vedere una pagina una qualsiasi una qualsiasi ho preso questa aiuto gli però l'ho interrotto vedete lo sto però l'ho letto tutto sembrano due ma non so perché però è uno voglio vedere tipo due ma è uno boh usatemi, ok, l'ho messo, sono uscita dopo, l'altro magazine, dove eh, questo qui è best friend quello là che va per ora di moda, che il numero non lo so perché non c'è scritto, oh, credo sì. Oh, no, sì, sì sì sì è sì. il numero 3, cavolo è è uscito non l'ho potuto comprare il secondo, qua è scritto ed è costato 2,50 c'erano okay. c'erano i braccialetti best friend dove c'erano scritto best friend boh non mi ricordo c'era scritto best friend e forever ok cioè io ho tre migliori amiche e eh, gli ho regalato il bracciale e mi sento in da best questa era la, ora vi faccio vedere la scatolina e ho aggiunto questo bracciale cioè no, ce l'ho messo io dentro la scatolina questo bracciale con le borchie che mi hanno regalato fluo, si apre bellissimo sono rovinato <ride> comunque la scatola era questa qui azzurra con la copertina ok allora. con ok l'ho rotta mi sa così allora vi prendo una pagina a casa allora, non speriamo bella questa io l'ho letto con questo dietro poster qui e c'è la poster di violetta io l'ho attaccato allora che faccio vedere che Martina stessa, è allora, credo allora, io ti dico che non li posso avvicinare lì quello là, sì oggi è stato diretta eccedenza io letta film, sì. girando pagina abbiamo il cioè test cioè test cioè test cioè è il magazine test certo, mi ha aggiunto ok ed è costato 2,90 euro numero 55 del 2011 no, no è il numero 55 io ho detto l'entrata quello che ho detto beh sì dove parla di cose stupide e una pagina a casa invece da questa ok prossimo sedicenni o sedicenne perché hanno ed è coperto da un live action questa copertina si può togliere? e in più c'erano queste cose qui le orecchine a cubo e la collana sì, ok questo qua allora, c'è one direction sì, beh si sì, si sì, si sì, questa pagina a caso eh, poster so, sì. i più brutti poster del mondo che cazzo schifo dopo il prossimo mega e eh, questo è il numero che ho detto vero vero vero no questo è il numero 31 non so se si vede pro 250 non so se adesso riesci a vedere spero di sì con dopo il prossimo è quello il magazzino ragazze rista più regalo costa 2,50 euro il numero 130 questo qua si sì, ed è questo qua dietro con questa cosa una pagina a caso una pagina a casaccio no la pagina casaggio, non l'ho preso nessuna pagina, pagina casaggio boh, questa qua, bellissimissimo, questo qua, l'ho letto tutto dopo c'è l'album, l'album, l'album, l'album Ok, questo. Cioè, ecco, c'è ricercato anche quello del... De, de, de quest'anno. Wow, 2013. E' ancora nel 2013, quindi... per capire quello Siamo, Ok, qua... Wow. l'ho capito. Non disturbare, sto... Allora, c'è scritto. Non disturbare, sto creando. Nell'altra, per raggiungere una meta bisogna avere un sogno. Questa. Se vi la pagina c'è un secondo messaggio. E dicono, il primo dove diceva eh, non disturbare, sto creando, dice attenzione, attenti ai govioni. Invece quello che diceva, per raggiungere una meta bisogna avere un sogno, dice. Dice, perciò non vogliate, mi sono troppo bello. Ok, oddio mio, ora come ve lo faccio a metterlo Cioè io ogni volta che sto volendo Ci sono messi pochissimi no. Pochissimissimo Ok, dopo E eh, di nuovo cioè, senza test Questo qua è la pagina che si toglie E eh, in regalo c'erano gli occhiali Io con gli arancioni lilla dove costate 3 euro con occhiali one direction ragazze ma, ragazze mai troppe c'è questo pagato sui sì, 3,90 euro il numero 29 io c'è questo qui YouTube, youtube star vediamo una pagina a caso questo qui bello aspetta è sta cosa? vabbè sì interviste bene sì. dopo sono finiti cioè questi cosa e ci sono spot ah, che vi faccio vedere allora questo today questo c'è Zane, One Direction, questo qua di Selena Gomez, Best Friend, i maghi di Waverly, questo c'è solo Zane, e nient'altro. il libro si chiude, si spegne, si spegne la luce e buonanotte. Stavo scherzando eh, ci vediamo alla prossima, ciao ciao.